Benvenuto al mio canale di cucina Oggi preparerò una tartara di salmone Su un letto di zucchine Tagliate a julienne due zucchine Poi salatele E lasciatele per una trentina di minuti In modo che le zucchine rilasceranno il loro liquido Trascorso il tempo necessario eliminate il liquido che si sarà formato Dopodiché insaporite con un cipollotto tagliato julienne Del pepe nero Un cucchiaio di olio di oliva E mescolate il tutto Dopodiché Prendete un filetto di salmone di circa 400 grammi pulitelo eliminando la pelle e le resche e poi tagliatelo a dadini con una grandezza di di un centimetro dopo aver tagliato il salmone in una ciotola preparate un'emulsione con il succo di mezzo limone due gambi di erba cipollina tagliate finemente del pepe nero del sale rosa mescolate il tutto e poi unite il salmone insaporite con dei semi di papavero e mescolate di nuovo il tutto ora prendete un po' di pasta e preparate il letto con gli spaghetti di zucchine dopodiché disponete il salmone provate la mia ricetta e ditemi cosa ne pensate lasciatemi un commento in descrizione se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale di cucina cospargete con dei semi di papagaro e il piatto è pronto per essere servito vi ringrazio per aver visto il video Se vi è piaciuta la ricetta mettete un like Io vi aspetto alla mia prossima videoricetta